Ecco, tempo di vivere. Questo è il parcheggio. Le prime tende. La vista a 360 gradi. Il camper. La prima struttura. Un fienile la casa, dove sto dormendo anch'io, in alto la parte ristoro, dunque quella per lavare i piatti questa è la parte ristoro dove si mangia in fondo dove c'è il manifesto accoglienza e dove ci sono diversi manifesti la cucina esterna bimbi in quantità ciao ciao questo è l'elenco del workshop no. Ok, quindi la seconda caccia, la seconda caccia, la seconda caccia, la visitare, si seconda caccia, la seconda un altro gazebo chiuso dove si svolgono i talk workshop e la vista meravigliosa che c'è in questo posto sì, è una proposta, eh. qui. ci andare Sì, sicuro. Guarda questo bicchiere vi piace guarda che bello. Eccoci qua. Guardate la vista, le altre tende, la struttura da dietro, guardate che vista. Eh? Quella è la pianura padana, e si vede tutta. Adesso vi devo salutare perché la batteria è proprio a terra. Ciao!